Ricette semplici Ricette semplici è quella rubrica di cucina dedicata a tutti coloro i quali non hanno voglia di cucinare ma hanno voglia lo stesso di mangiare qualcosa di buono. Oggi la ricetta che vi proporremo sarà un po' meno semplice della precedente in quanto è la seconda puntata e ci aspettiamo che siate diventati più bravi. La scorsa volta vi abbiamo proposto la spremuta d'arancia. Adesso, nella seconda puntata, vi proponiamo il riso bollito con il minestrone surgelato. È una ricetta molto complessa rispetto alla precedente. Prevede l'utilizzo non di due ingredienti, come potrebbe trarre in inganno il nome, ma bensì di tre ingredienti. Risotto minestrone sul gelato e sale ma noi ce la possiamo fare lo stesso iniziamo a vedere gli ingredienti e a metterci all'opera gli ingredienti che ho scelto sono del riso bianco a chicco lungo perché ce l'avevo in casa del sale rosa himalayano. anche questo ce l'avevo in casa e del minestrone sul gelato capovolto anche questo ce l'avevo in casa ora vi chiederete come mai questo minestrone sia capovolto Ve lo faccio capire subito, si era bucato qua sotto e si stavano perdendo i pezzi. Vedete? Iniziamo anche la preparazione adesso. Mettiamo il minestrone dentro la pentola, non troppo se siete da soli. Io ne ho già messo tanto per mangiare solo io, vedete? il resto andrà messo nel frigorifero lo metto subito mi assento un attimo per questo motivo il secondo passaggio sarebbe quello di aggiungere dell'acqua ma noi lo faremo diventare il terzo passaggio in quanto aggiungiamo subito del riso per mangiarci da solo ce ne metto circa 100 grammi anche qualcosa in più Vado sempre a occhio nelle mie ricette perché la bilancia le renderebbe troppo complesse e queste sono ricette semplici. Procediamo quindi ora aggiungendo il terzo ingrediente importante, il sale. Anche qui le misure andranno a occhio. Ora potete mescolare la ricetta in questo modo, agitando la pentola. Oppure, se avete molta pazienza per fare le pulizie, potete usare un cucchiaio di legno. Io personalmente lo adopero perché trovo che sia molto utile per migliorare la qualità di questa ricetta. L'acqua inizierà ad evaporare e noi, con il cucchiaio di legno, cercheremo di capire il punto di cottura attraverso la consistenza del riso. Se il riso dovesse essere troppo duro, il piatto non sarebbe mangiabile. Mentre se le verdure dovessero essere leggermente sbagliate con il tempo di cottura, tuttavia ci troveremmo un piatto commestibile. La cottura mi sembra perfetta appena appena al dente per rimediare butterò dentro un po di acqua senza passare dal pentolino e infischiandomene di quelle dicerie sul fatto che l'acqua va prima scaldata altrimenti rovina la cottura no si sporca una pentola in più e io non ho voglia di lavare e questa è più o meno la consistenza che dovrebbe avere il nostro piatto una volta terminato Alla fine, visto che il cibo non si spreca, ho deciso di consumare questa pietanza. Non solo sono sopravvissuto, ma l'ho addirittura ritenuta buona. Ora io mi metto a mangiare, ma voi potete iscrivervi al mio canale oppure visitare altri miei video cliccando sui link che ora vi stanno apparendo sullo schermo. Vi saluto e buona visione!